Buonasera a tutti. Eh, oggi affrontiamo un, uh, un argomento diciamo l'ultimo relativo al tema dei grafi eh, e in particolare parliamo di cicli. L'abbiamo lasciato un pochino come argomento di coda perché eh, fosse un pochino meno eh, indispensabile rispetto agli altri per, per la tipologia di esercizi che facciamo. Perché, come vedremo, alcuni problemi si risolvono in modo molto facile, quasi banale, altri invece sono eh, intiamo, intrattabili e quindi di fatto si passerà poi a soluzioni ricorsive costruite ad hoc. Um, ma eh, andiamo, andiamo per gradi, sostanzialmente, cominciamo eh, a, a vedere di cosa stiamo parlando. Vogliamo eh, analizzare dei grafi cercando eh, dei cicli che abbiano certe proprietà particolari. Hm? Eh, noi, giusto per richiamare rapidamente eh, cosa si intende con ciclo, il ciclo di un grafo eh, è un sottoinsieme degli archi Parliamo sull'insieme degli archi così eh, contemporaneamente teniamo conto anche i grafi, ehm, i multigrafi dove ci sono più archi ehm, eh, che tra, tra la stessa coppia di vertici, quindi dare semplicemente l'elenco di vertici non è sufficiente a identificare in modo univoco qual è il percorso che stiamo facendo. Di fatto un ciclo è un percorso chiuso, no? in cui il primo nodo del cammino sia uguale all'ultimo nodo del cammino, quindi fate fatto un tipo particolare di cammino, questo l'avevamo già definito. Eh, ci sono due cicli di tipo particolare che hanno diciamo così, avuto un nome, sono stati battezzati. Il eh, ciclo cosiddetto hamiltoniano è un ciclo, cioè un cammino chiuso, che tocca tutti i vertici di un grafo esattamente una volta. Quindi qui ci sono degli esempi di grafi eh, completi, se non sbaglio. Eh, e, e ci sono disegnati in rosso alcuni esempi di cammini hamiltoniani questi in rosso sono esempi di cammini che come vediamo toccano tutti i vertici li toccano una volta sola quindi non passano mai due volte dallo stesso vertice e, ehm, e ritornano al punto di partenza da cui erano partiti essenzialmente eh, in un generico grafo non è detto che un cammino si fatto che abbia questa proprietà cioè di essere chiuso e di passare una volta per ogni vertice e possa esistere a volte c'è anche la versione più semplificata di cammino all'intoniano anziché ciclo dove rilasso il vincolo di tornare al punto di partenza però è abbastanza diciamo così meno utilizzata come questo tipo di formulazione qui non è detto che esista un cammino all'intoniano vedremo come far a cercarlo un altro tipo di cammino è invece un cammino euleriano. Eh, Eulero lo avevamo già citato sulla prima lezione dei grafi perché era colui che aveva cominciato a studiarli dal punto di vista formale. E eh, Quindi un cammino euleriano è un cammino che attraversa eh, un grafo, qui ritornando al punto di partenza, toccando ciascun arco, non ciascun vertice, ciascun arco questa volta esattamente una volta sola. Eh, quindi... Eh, può essere un cammino aperto che usa tutti gli archi del grafo e arriva in un punto d'arrivo che potrebbe essere uguale o diverso da quello di partenza oppure un ciclo propriamente detto in cui oltre a toccare tutti gli archi torna al punto di partenza e questo è essenzialmente il problema dei ponti di Koenigsberg, eh, no, che era quello che ha fatto poi nascere la teoria dei grafi eh, era esattamente una formulazione di questo tipo eh, e un eh, teorema che è stato diciamo, uno dei primi teoremi che è stato dimostrato tra dei grafi ci dice che un grafo connesso allora innanzitutto se un grafo non è connesso ovviamente non, ha un, non posso raggiungere tutti i vertici perché ci sono alcuni vertici che non sono raggiungibili e basta un grafo connesso possiede un ciclo euleriano se e solo se, una condizione stranissima ma semplicissima tutti i vertici hanno un grado pari e se esistono dei vertici che hanno un grado dispari ma questi vertici sono al massimo due, allora quel, il grafo potrà contenere un cammino euleriano ma non un ciclo eureriano cioè riesco a toccare tutti gli archi ma non ritorno al punto di partenza ehm, vedremo il perché di questa strana diciamo così ipotesi che ci garantisce l'esistenza di un ciclo eureriano quando avremo un algoritmo che è in grado di risolverlo da cui si capisce chiaramente perché ci serve questa ipotesi tra l'altro questo teorema eh, ci permette di fare un controllo locale sul grafo, cioè andando vertice per vertice senza fare cose complicate, e ci permette di dimostrare che, che il problema dei ponti di Königsberg non è risolubile, perché questo vertice qui ha grado 3. Punto. Anche questo ha grado 3, per carità, anche questo ha grado 3, questo anche ha grado 5. Quindi siamo nel, nel caso più sfortunato di tutti, in cui tutti i vertici hanno un grado dispari, mentre in realtà dovrebbero avere tutti i gradi pari per poter essere... Uh, per poter permettere la costruzione di un ciclo euleriano. Um, questi due tipi di cicli uh, chiaramente danno uh, origine a varie tipologie di problemi o sottoproblemi dal punto di vista algoritmico uh, um, e che ovviamente prendono forma diversa a seconda che il grafo sottostante sia un grafo pesato o sia un grafo non pesato. Uh, se il grafo è non pesato il problema diventa semplicemente quello di chiedersi se esiste un ciclo hamiltoniano se vogliamo trovare tutti i vertici oppure euleriano se vogliamo toccare tutti gli archi non si pone il problema di trovare il più lungo o il più corto perché per definizione un ciclo hamiltoniano ha un numero di segmenti che ha una lunghezza esattamente pari al numero di vertici e un ciclo euleriano ha una lunghezza che è esattamente pari al numero di archi quindi la lunghezza è fissa però può darsi che il grafo nel grafo esista, un ciclo che abbia quella proprietà, oppure che non esista. Se esiste potrebbe essere, essere interessante trovarlo, eh, oppure trovarli tutti, ovviamente dipende dal tipo di problema che stiamo cercando di risolvere. Se il grafo invece è un grafo pesato, eh, beh, il problema si fa più interessante. Beh, innanzitutto rimane sempre il problema di chiedersi se esiste un ciclo hamiltoniano, ad esempio. Eh, troviamo però molto spesso che i grafi pesati eh, tante volte sono grafi completi cioè immaginiamo una cartina geografica in cui ho le varie città beh, le città sono tutte collegate tra di loro no? in qualche modo quindi molto spesso è possibile trovare eh, un ciclo quindi non è, il problema non è tanto quello di trovarlo il problema è che ne hai così tanti che poi devi trovare quello migliore e visto che gli archi non sono intercambiabili perché sono pesati allora devi trovare qual è eh, il ciclo Hamiltoniano di peso minimo posto che esista ovviamente quindi devi verificare che esista e poi devi trovare quello di peso minimo eh, oppure trovarne almeno uno se ti accontenti ma ovviamente se il grafo è pesato vogliamo tenere in conto anche dei pesi quindi sono ovviamente per questi vari sottoproblemi l'esistenza del ciclo Hamiltoniano l'esistenza di un ciclo eh, euleriano e la minimizzazione del peso di un ciclo euleriano Hamiltoniano e La ricerca del ciclo, quindi l'esplicitazione e sono tutti problemi diversi no? dal punto di vista algoritmico. Eh, e quindi cominciamo a vedere quali sono gli algoritmi. Partiamo dagli algoritmi eh, per dall'algoritmo, mm -hmm. lo uso il singolare perché in realtà eh, questo basta e avanza perché risolve molto efficacemente il problema. Eh, L'algoritmo per eh, cercare eh, il, i cicli euleriani. Mm? qui non abbiamo il problema di dire se un ciclo oriano esiste o no c'è il teorema che ce lo dice ci dice guarda vai a vedere gli archi no scusate vai a vedere i vertici vai a vedere il grado di ciascun vertice se questi gradi sono tutti numeri pari numeri interi pari allora esiste punto questa è la classica diciamo così, cosa matematica per cui alla fine ti dice che una certa cosa esiste ma non ti dice qual è però ti dice che matematicamente deve esistere se invece c'è almeno uno dei vertici che ha grado dispari, oppure sono almeno tre i vertici che non hanno grado dispari, allora o non esiste un ciclo ma esiste un cammino, se sono uno o due i dispari, oppure se sono da tre in poi dispari non esiste neanche un cammino, neanche un cammino aperto che non torna al punto di partenza. Quindi, sapendo che esiste, quindi ci mettiamo ovviamente nella condizione di un grafo che sia euleriano, quindi che abbia questa proprietà di vertici di grado pari, chiediamoci come fare a trovare almeno un cammino euleriano allora questo algoritmo di questo Heard-Solzer o, o, o probabilmente si pronuncia in un modo diverso ehm, dice così scegli un vertice a caso uno qualunque, V e comincia da V a muoverti a caso, come vuoi Torno su V, scelgo un arco avrò degli archi uscenti, ne scelgo uno, mi arrivo su un altro vertice, avrò degli archi uscenti, scelgo uno e così via. Eh, ovviamente dovrò scegliere archi che non ho ancora usato, perché gli archi li devo usare tutti una sola volta. Quindi creo un cammino fatto di tanti archi, ovviamente sarà possibile, qui stiamo parlando di un ciclo euleriano, ritornare sullo stesso vertice pur di uscire con un arco diverso. Sono gli archi che stiamo usando, che stiamo colorando man mano che andiamo avanti. E quindi senza nessun criterio particolare, parto da un vertice e vado avanti cosa può capitare? Eh, può capitare che ritorni al vertice di partenza oppure che continui ad andare avanti eh, sono le uniche due cose che possono capitare cioè quando sono in un certo passo o ritorno in v oppure vado verso un vertice nuovo non può mai capitare e questa è l'intelligenza diciamo dell'algoritmo e anche del, del teorema, non può mai capitare che io ho arrivato in un vertice non, so, non possa più uscire rimanga bloccato lì perché non può mai capitare ma perché il grado è pari quindi quel vertice lì avrà due archi e se quel vertice ha due archi ne uso uno per entrare e uno per uscire eh, se il vertice ha quattro archi ne userò uno per entrare e uno per uscire e poi più tardi ci rientro e ci riesco però è solo nel caso in cui i vertici fossero dispari tre entro, riesco e poi se per caso ci dovessi rientrare rimango bloccato lì perché non ho più archi liberi da poter utilizzare per uscire okay? quindi il fatto che il, il, il grado dei vertici sia sempre pari mi garantisce che in un percorso casuale non rimango mai bloccato in un, in, un, in un vertice e posso sempre, cioè se sono riuscito a entrare in quel vertice vuol dire che riesco anche ad uscirne se ho già esaurito tutti gli archi in quel vertice semplicemente non ci entrerò più perché tutti gli archi che portano lui sono già stati usati. Ma non esiste mai il caso in cui ci sia un vertice in cui si è, stato usato arc, una, un, un arc, si è rimasto disponibile solamente un arco per entrarci e poi rimane bloccato lì perché non c'è quello per uscire. Non esiste tranne un caso, il vertice da cui sono partito. Nel vertice da cui sono partito ovviamente ho usato un arco, quindi se lui ne aveva in numero pari, supponiamo due, è rimasto solo un altro arco. E quindi se per caso nel mio girovagare casuale, senza alcun criterio, sono tornato in V, uso il secondo arco e da lì non mi muovo più. Quindi ho fatto un giro a caso, ho usato un po' di archi e mi sono fermato quando il mio girovagare casuale mi ha riportato in V. Allora che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto un ciclo chiuso, perché sono partito da V e sono tornato in V, da cui però mi devo fermare. Adesso ci sono due casi. O in questo ciclo sono stato così fortunato che ho già usato tutti gli archi e allora ho finito, ho risolto il problema con pura fortuna. Oppure ho un ciclo chiuso che tocca un certo numero di vertici, usa un certo numero di archi ma non li usa tutti. E allora a questo punto c'è il secondo passaggio. Se esistono ancora archi che non ho usato, allora scelgo uno di questi archi che sia adiacente a uno dei vertici che ho già usato. Quindi nel mio ciclo che ho fatto, scelgo un punto, dico, guarda, guarda questo vertice qui aveva quattro archi, ne ho usati due perché sono entrato e sono uscito, e gli altri due non li ho usati. Scelgo uno qualsiasi di questi vertici che abbia questa proprietà, cioè ho ancora archi non usati, e da lì riparto, ripeto esattamente lo stesso algoritmo di prima, facendo a questo punto un altro ciclo. E quindi avrò avuto il ciclo iniziale che partiva da V, e poi farò un altro ciclo partendo da un nuovo V, con le stesse identiche regole, ovviamente cercando di non riusare gli archi di prima. Ma prima, poiché i vertici avevano un grado pari e io per ogni vertice nel giro prima ho usato un numero pari di archi per ciascun vertice, il grafo che è rimasto, quindi gli archi rimasti, sono ancora il numero pari per ogni vertice e quindi vale lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima. E quindi partirò da un vertice, giro, giro, giro, o finché vado avanti bene, quando torno nel punto di partenza avrò ottenuto un secondo circuito chiuso. A questo punto mi chiedo di nuovo, gli archi sono finiti, sì o no? E se non sono finiti riparto di nuovo e così via. Questo è lo, stessa, eh, lo stesso concetto scritto sotto forma, diciamo così, un pochino più di passaggi, no, di pseudocodice, di vari passaggi, ma noi eh, lo, lo analizziamo dal punto di vista grafico. Allora, eh, prendiamo questo grafo che sembra un pochino un traliccio, un traliccio della, della corrente elettrica, no? e ipotizziamo di partire dal vertice E così perché non ho nessuna regola mi piaceva la letteraria e sono partito dal vertice E non c'è bisogno di partire da nessuna fare nessun regolamento particolare innanzitutto verifichiamo che questo sia un grafo euleriano Sì, perché questo è a grado 2 questo è a grado 2 grado 4 1, 2, 3, 4 grado 4 grado 1, 2, 3, 4, 5, 6 grado 2 grado 2 grado 6, grado 2, grado 2. Sono tutti numeri pari, quindi un ciclo euleriano esisterà di sicuro. Dicevamo, parto da E e, e vado in giro. Scelgo da E a quanti archi ho a disposizione? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scelgo quello che va in G. Così, non c'è una regola. Sono in G, a questo punto sono obbligato a scegliere quell'arco che va verso H, perché G è verso due archi, uno l'ho usato per entrare e l'altro sarà obbligato a usarlo per uscire. Poi da H dove vado? Eh, posso andare verso D, verso C, verso F, verso I o verso J. Così, decido di andare verso J. E da J sono obbligato a tornare su E. Ecco, vedete che ho girato a caso, ho fatto delle scelte casuali, e poi mi sono ritrovato per caso al punto di partenza. Questo è un ciclo chiuso. Ciclo chiuso che non è completo però, non prende tutti gli archi. Allora vado a scegliere su questo ciclo chiuso un vertice che abbia ancora degli archi liberi. I vertici che hanno ancora degli archi liberi qua sono E oppure H. Scegliamo H. Eh, H è qui e parto. Parto andando verso D, ad esempio. Verso D e poi qui scelgo di andare verso C e poi scelgo di andare verso H. Questa volta ho fatto delle scelte che mi hanno portato al punto di partenza un po' prima, un po', un po rapidamente. Ma va bene. Allora, cosa faccio di questo cammino? Chiuso lo collego a quello di prima prima avevo un cammino chiuso poi ho trovato un altro cammino chiuso devo fonderli insieme in modo da avere un unico cammino chiuso quindi avete un anello di qua un anello di là li apro e li collego e così avrò un solo cammino che include tutti gli archi dell'uno e dell'altro okay? quindi vedete che prima avevo un cammino che era indicato qua EGHJE Adesso a E, G, H, J, E, aggiungo, visto che H era il punto di partenza e di arrivo del secondo cammino, lo inserisco in quel punto. E quindi non faccio H, J, ma H, quindi E, G, H, su H faccio il giro e poi ricomincio J, E. Quindi inserisco al posto del vertice che ho identificato, questo H qui da cui partire, inserisco tutto il ciclo che ottengo partendo appunto da questo H. E poi ripeto la stessa cosa, scelgo uno dei vertici qualunque, quale vertice posso scegliere? Beh, C, D, ancora E, ancora H e basta. I non lo posso scegliere come vertice di partenza perché devo partire per poter poi fare questa operazione di unione da un vertice che stia già sul, sulla parte di ciclo che ho già trovato. Va bene, a questo punto potrei riscegliere di nuovo H, scegliendo di nuovo H, mi porta a fare, vediamo qua cosa ha trovato, F, I, H, quindi H, F, E, poi da E ha scelto di andare in I e poi in in H. Ah, scusate, c'è la prima figura di destra, se era più chiaro, uh, H, D, B, A, C, poi vado in E, non, allora E ce l'ho già passato prima, ma non mi importa, perché in questo giro qua il punto di partenza era H, e quindi E, G, H, e, no, scusate, E, siamo qua, H, B, A, C, E, D, E, D, D eccolo qua, e, e torno da H passando da D, adesso qua, eh, avendo già disegnato e non disegnato, cioè ci sono noi, si fa un po' di confusione, ma la cosa carina è che voi potete andare nell'ordine che volete, L'importante è che sappiate che partiamo un altro giro da H e allora andate a inserire dove prima c'era H l'intero percorso. E questo fa sì che alla fine il cammino numero 4 sia composto eh, da tutti gli archi del grafo e quindi sia un cammino euleriano, che è molto intrecciato in ovviamente, ma tocca, usa, usa sicuramente tutti i vertici. Ovviamente toccherà ciascun vertice un numero di volte pari alla metà del suo grado. Quindi A viene attraversato una volta sola, c viene attraversato due volte, E viene attraversato tre volte, no? E lo vedete che è 1, 2 e 3, e poi ovviamente il punto di partenza, quindi viene recitato in fondo. H viene toccato tre volte perché va a grado 6, 1, 2 e 3. E quindi, alla fine non, so, non riesco più a distinguere ovviamente da dove ero partito, perché ho ciclo, o quali sono stati gli, i cicli che ho innestato perché tutto è diventato un ciclo unico quindi questo è molto semplice, l'algoritmo è molto semplice da implementare appunto perché semplicemente si tratta di partire da un vertice e andare in giro se trovo il vertice di partenza faccio questo, salvo questo percorso, scelgo un altro vertice e riparto eh, la complessità la possiamo immaginare che è esattamente pari al numero di archi eh? Eh, perché ogni volta che faccio un passo nell'algoritmo ho aggiunto un nuovo arco e questo qui sarà esattamente... Eh, non, usato una volta sola e quindi il numero di iterazioni che farò è esattamente pari al numero di archi. Allora ci possiamo immaginare che ovviamente nella nostra libreria jGraphT ci sia già una classe che sia in grado di trovare eh, facilmente un, ehm, un ciclo euleriano all'interno di, di, di un grafo di questo genere. Mm? Eh, questo è eh, essenzialmente la ricerca del ciclo, mh, ragiona su grafi che non siano pesati, nel senso che eh, trovo un ciclo a caso senza, senza considerare il peso, Qui non, eh, eh, non stiamo cercando di minimizzare la lunghezza del, del, del, del, del, del ciclo euleriano, ma perché? ma perché per definizione un ciclo euleriano usa tutti gli archi e quindi il peso sarà sempre uguale alla somma di tutti gli archi e passa da tutti i vertici sempre lo stesso numero di volte quindi non posso neanche minimizzare il peso dei vertici perché da ogni vertice verrà esattamente preso lo stesso numero di volte pari alla metà del suo grado quindi qua anche se il grafo fosse pesato tutti i cicli euleriani se esistono se esistono ne esistono tantissimi hanno tutti lo stesso peso oltre che la stessa lunghezza che è pari al numero di archi anche lo stesso peso, peso che appare alla somma di tutti gli archi quindi questo è un problema un po' particolare un po' infrequente nel senso che capita raramente tranne quando si va a spasso per le città e si vogliono tracciare i ponti no? capita raramente di aver bisogno di questo tipo di, di, di soluzione eh, però come abbiamo visto per fortuna è stato risolto in modo molto efficiente Complessità lineare nel numero di archi punto il problema invece è molto diverso per i cicli hamiltoniani e questa è una curiosità nel senso che Cambia pochissimo, dici, a quasi ad occhio sembrerebbe che passare per tutti gli archi sia più complesso, più difficile che non toccare tutti i vertici una volta sola. Sembra che l'arco sia una cosa più complicata. In realtà quello che si vede è che eh, appunto il ciclo euleriano che tocca tutti gli archi ha una complessità lineare, il ciclo hamiltoniano eh, che tocca tutti i vertici invece ha una complessità esponenziale. Eh, non esistono soluzioni efficienti note per i problemi del TSP. Eh, scusate, TSP è un'applicazione una, eh, pratica dei cicli hamiltoniani, cosiddetto il problema del commesso viaggiatore. Cioè l'idea è che c'è un commesso viaggiatore che deve toccare nella sua gita una certa una sua giornata di lavoro, una certa serie di città e ovviamente tornare al punto di partenza, perché poverino non lo abbandoniamo in mezzo al deserto, ehm, e deve fare, trovare il percorso che minimizzi, vuoi il tempo, vuoi il carburante necessario per fare questo, questo giro. Quindi è un problema che ha applicazioni pratiche ovunque, ovunque ci sia da gestire un problema di logistica, c'è da ottimizzare la lunghezza di un percorso chiuso, che, deve, che ha certi vincoli, nel senso che deve toccare certi punti. Quindi a differenza del grafo leuriano in cui non ci sono quasi applicazioni pratiche, qua ce ne sono a bizzeffe, ma la cattiveria della matematica salta fuori sempre. Non esistono, per questo problema che è estremamente rilevante in campo logistico non esistono soluzioni note efficienti ed esatte si sa risolvere in modo approssimato, si sa risolvere in modo non efficiente ma efficiente ed esatto invece non ci è dato di, di, di avere, non esiste ancora e quindi noi possiamo far, non possiamo fare altro che ragionare sulla formulazione del problema eh, che ci dice che non, cioè non, ci, non ci propone un algoritmo specifico, ma ci dice che quasi sempre la soluzione deve passare attraverso il backtracking, cioè algoritmi di ricerca che provino varie soluzioni cercando di farlo in modo più efficiente possibile e poi ogni volta che trovano un cammino facciano backtracking e vanno a cercare alternative diverse. E noi sappiamo che questo tipo di algoritmi, in questo caso, tende ad avere una complessità di tipo esponenziale perché devo andare a valutare tutte le possibili permutazioni, dell'ordine con cui visitò i vertici. Questo ammesso che sia per, diciamo così, sia per trovare se esiste un cammino, un ciclo, un cammino chiuso hamiltoniano, e devo provare tutte le varie strade perché se mi trovo una strada chiusa magari non era giusto passare da lì, era meglio fare un ciclo diverso, allora troverò una strada non, non più chiusa, eh, oppure, eh, quindi già questo è un problema che ha una complessità esponenziale, dopodiché, Ammesso di riuscire a trovare un ciclo eh, hamiltoniano, ammesso che ne esista più di uno, trovare quello minimo è ovviamente ancora più difficile che riuscire a trovarne uno solo. Non esistono eh, algoritmi esatti, e infatti, anche all'interno della libreria J eh, di, gli algoritmi, uso il plurale e vi spiego tra un attimo perché eh, per la ricerca degli algoritmi Hamiltonia, dei cicli hamiltoniani. Non sono in una classe ma sono dichiarati come interfaccia. Guardiamo questa leggera differenza. Per il ciclo euleriano abbiamo una classe che si chiama Israel Holter Ciclo euleriano, che era dentro il package alg.cycle. Quindi dentro Alg ci sono tutti i vari tipi di algoritmi, c'è una sottopackage che si chiama Cycle e dentro ci sono gli algoritmi per i cicli di cui noi abbiamo posto l'attenzione su questo per la ricerca dei cicli euleriani. Poi ci sono altri tipi di cicli. Eh, o altri tipi di algoritmi che hanno a che vedere con i cicli di cui però non ci siamo occupati per quanto, allora uno si aspetterebbe che dentro la classe alg.cycle di trovare anche l'algoritmo per il, eh, il problema eh, del, del, della ricerca del ciclo hamiltoniano così non è eh, il ciclo hamiltoniano è eh, diciamo, eh, implementato con diversi algoritmi possibili tutti approssimati che implementano tutti una sola interfaccia, che questa interfaccia è chiamata Hamilton Cycle Algorithm. È dentro alg.interfaces, non è dentro cycles. È una cosa un po' strana. Ti dice, guarda, visto che non esiste un algoritmo per risolverti l'algoritmo, per trovare i cicli Hamiltoniani, perché non l'abbiamo trovato perché non può esistere, è inutile che ti implementi una classe che poi non sarà mai perfetta. Allora crea un'interfaccia per cui tu ti puoi implementare i tuoi algoritmi approssimati nel modo che ti piace, nel modo che ti serve, che è diciamo, compatibile con le tue esigenze e io ti fornisco già un po' di implementazioni che sono tutte ovviamente approssimate. E infatti questa interfaccia, se andiamo a vedere la documentazione, eh, ha una certa serie di implementazioni possibili eh, tut, quasi tutte, vedete nel nome qui c'è scritto approssimato, qui c'è scritto euristico qui c'è scritto euristico, qui c'è scritto euristico eccetera eccetera no? Algoritmo base non lo guardiamo perché è la classe astratta da cui gli altri sono derivati eh, un ciclo casuale eccetera eccetera tutti questi algoritmi sono tutti approssimati molti di questi lavorano su grafi che abbiano solamente certe proprietà specifiche quindi non lavorano in generale su tutti i possibili tipi di grafi ma lavorano solamente se i grafi hanno certe proprietà particolari. E quindi magari ne troviamo uno che ci serve, che ci fa comodo, ad esempio noi abbiamo questi algoritmi che lavorano, che sono approssimati, no? questi tre, non ci garantiscono una soluzione esatta, ci garantiscono un ciclo Hamilton, hamiltoniano con un buon, una buona lunghezza, che secondo loro dal punto di vista approssimativo è un po' meglio di uno a caso non ti dicono se è minimo non ti dicono se è eh, un epsilon peggio del minimo eh, ti dicono facciamo il nostro meglio secondo un certo tipo di auristiche um, oppure ci sono degli altri algoritmi come questo che invece mi danno una soluzione esatta ma sotto una serie di condizioni se andate a leggere la documentazione di questo algoritmo e dice guarda che il grafo deve avere questa proprietà questa proprietà, questa proprietà e così via allora l'algoritmo riesce a sfruttare le proprietà del grafo quindi se siamo così fortunati di avere quelle proprietà allora vale quell'algoritmo oppure c'è questo che effettivamente è un algoritmo completo e mi dà la soluzione del problema del TSP su tutti i grafi ma poveretto la complessità che abbiamo è la sopra è 2 alla n quindi qualcosa dobbiamo cedere. O accettiamo che la complessità esploda, o accettiamo che il, eh, non possa lavorare su tutti i tipi di grafi, ma solo alcuni ben addomesticati, oppure ci accontentiamo che la soluzione sia una costituzione approssimata. Quale delle tre cose cedere eh, dipenderà dall'applicazione, quindi non possiamo decidere in generale. Per questo eh, i curatori della libreria JGraphT ci hanno dato una famiglia di algoritmi tra cui scegliere. Um, ci sono tra questi ad esempio, vi faccio solo un esempio dell'algoritmo della, dell che si chiama To Approximal Metric TSP to approximate, e, eh, e dice guarda io non so quanto sarà il cammino, il ciclo chiuso Hamiltoniano migliore Non so quale sarà l'ottimo Io però ti so dire, ti so fornire in uscita un, eh, un grafo, un cammino, un ciclo che abbia un peso che è al massimo il doppio di quello ottimale. e questo, e qui dice: io magari il, il, il ciclo ottimale ha lunghezza 120 e beh io te ne restituisco uno che ha lunghezza 200 io ti garantisco che il, ciò che ti restituisco non, non è peggio del doppio dell'ottimo tanto l'ottimo non lo sai trovare, quindi ti accontenti del doppio eh, questo lo si fa eh, facendo riferimento a un'altra struttura dati, un altro algoritmo che viene chiamato spending tree di peso minimo. Adesso quindi non abbiamo studiato gli spending tree e quindi non, eh, non entriamo nel dettaglio su questo. Eh, ma essenzialmente si basa sull'attraversamento in profondità di, di un albero che è stato costruito cercando di usare gli archi di peso minimo, in un certo senso. E questo ovviamente è implementato da tu uh, Approximal Metrics che è, è ovviamente eh, citato qua, qua dentro, no? Two Approximal metrics TSP. Quindi su qualunque grafo lui è in grado di darti un, un cammino eh, che eh, non è quello ottimo, di sicuro, ma non è peggio del doppio di quell'ottimo. Voi potete dire ci basta, non ci basta, avere un'approssimazione del 50%, però questo è ciò che ti dà questo algoritmo invece di Christofides lavora sui tre mezzi, cioè ti dà un'approssimazione che è sbagliata al massimo di tre mezzi, 1.5 volte anziché due volte, quindi è meglio, però magari ha delle condizioni ulteriori oppure un tempo di esecuzione maggiore. Allora, questo è il tipico caso in cui i libri diciamo, di algoritmi hanno mille soluzioni e ognuno deve, in questo caso noi dobbiamo, dovremmo andarci a scegliere quella che è più adatta in termini di precisione barra complessità, rispetto alle nostre esigenze e capire anche se il grafo che abbiamo a che fare rispetta magari certe condizioni aggiuntive che possono permettere l'utilizzo di algoritmi più furbi e questi ovviamente sono ben documentati nella documentazione della classi perché se voi prendete, che ne so, prendiamo questo qua di Palmer, dice... Eh, Va bene, adesso qui entriamo nella matematica, quindi non, non vogliamo perderci, l'algoritmo di partner eh, va bene, applicabile ai grafi che, che soddisfino la condizione di OR. E Questo OR, che è un signore, ha dato una condizione sufficiente affinché il grafo possa essere Hamiltoniano eh, e vabbè, e poi questa proprietà di OR si basa essenzialmente sulla somma dei gradi, delle coppie di A vertici e cose di questo genere. No? Quindi una proprietà che tra l'altro si può eh, verificare attraverso questa as or property, che c'è già, però dipende se il nostro grafo ce l'ha. Se ce l'ha, allora l'algoritmo di Palmer è applicabile. Se invece non, non ha questa proprietà, questo algoritmo non lo posso usare, punto e basta. E idem sugli altri, ad esempio questo dei tre mezzi, possiamo andare a vedere se si applica a tutti i grafi. L'approssimazione dei tre mezzi dell'algoritmo del TSP metrico, metrico vuol dire che il grafo deve essere un grafo metrico. Eh, vuol dire eh, che eh, i, gli, i pesi degli archi devono soddisfare la disuguaglianza triangolare quindi deve essere sempre vero che un arco, dati due vertici AB, il peso dell'arco AB è sempre minore della, pesa, della, della somma di AC più CB hm? la classica disuguaglianza triangolare in cui un lato è minore della somma di altri due non tutti i grafi hanno questa proprietà, dipende se eh, il peso dell'arco rappresenta la distanza geometrica, sì. Se il peso dell'arco rappresenta qualche altra cosa, non è detto che questa pro proprietà si va sia valida e quindi non è detto che questo eh, algoritmo dell'approssimazione dei tre mezzi eh, sia applicabile a questo grafo. E in ogni caso ha una complessità via al cubo per E. In un grafo denso V al cubo per E è via alla quinta, perché tra, via alla quinta è sempre meglio che 2 alla, alla V però è comunque un certo tipo di complessità. Mentre invece il nostro ehm, algoritmo approssimato a due volte eh, ha una complessità, come vediamo qua sotto, molto minore, anche se lui di nuovo fa l'ipotesi che il grafo sia un grafo metrico. Eh, quindi lo, lo vedete qua, nel TSP metrico la distanza tra città soddisfa la disuguaglianza triangolare, quindi non tutti i, vertici, non tutti i grafi soddisfano questo. Però in questo caso, poverino, lui, v quadro per log V è decisamente più efficiente rispetto agli altri, anche se ci dà un risultato decisamente peggiore. Può darci un risultato decisamente peggiore, perché magari è così fortunato che becca l'ottimo, ma non te lo può garantire. Eh, mentre invece andiamo a vedere l'altro estremo, quello di Haldkarp, che è un algoritmo che ha una complessità pari a 2 alla V per V, in termini di memoria, e 2 alla V per V al quadrato in termini di tempo occupa molta memoria perché essendo basato, qui ci dice, sulla programmazione dinamica la programmazione dinamica è un tipo di programmazione in cui eh, mentre esplori delle soluzioni ti salvi una tabella con tutte le soluzioni che hai già precalcolato per evitare di doverle calcolare una seconda volta se per caso trovassi dei sottoproblemi simili a quelli di partenza. quindi in qualche modo cerco di risparmiare un po' di tempo usando dello spazio per salvare soluzioni parziali che, di cui ho già scoperto la soluzione senza entrare ovviamente nel dettaglio lui eh, risponde, vedete che non c'è eh, menzione qua dei, del fatto che il grafo debba essere metrico e quindi lavora su qualunque tipo di grafo eh, pesato, eh, orientato o meno eh, però ovviamente e ti dà la soluzione ottima ma ovviamente la, la paghi con questo bello esponenziale eh, che ormai abbiamo già capito che su grafi di certe dimensioni ci dice che i tempi passano dall'ordine dei secondi all'ordine dei mesi o degli anni e che quindi di fatto ci limita la massima dimensione dei problemi a cui sono applicabili quindi due problemi molto simili all'inizio dell'azione abbiamo detto vabbè cerchiamo un, un cammino che mi tocchi tutti i vertici e l'altro mi cerca un cammino che mi tocca tutti gli archi, sembrano molto simili, hanno invece complessità algoritmiche totalmente diverse questo se vogliamo ci fa diciamo così rimanere come messaggio uno non diamo mai per scontato quale sia la complessità o l'esistenza di un algoritmo magari semplice a un problema che invece ci sembra strano, ci sembra quasi risolubile magari qualcuno l'ha studiato e ha trovato una soluzione efficace Oppure qualcuno l'ha studiato e non ha trovato soluzioni efficaci, ma a quel punto magari ha trovato molte soluzioni approssimate che noi possiamo eh, riusare, piuttosto di buttare tutto a mare e mettersi in un angolino a piangere. e Cerchiamo di usare le approssimazioni che altri hanno trovato. Ehm, L'altra cosa, l'altro messaggio che ci portiamo a casa è, nel caso, nei casi reali in cui dovessimo affrontare e risolvere un problema eh, TSP, andiamo un po' a vedere questo ventaglio di classi, quali sono le condizioni di applicabilità e quali sono così, i tipi di risultati promessi e usiamo pure una soluzione approssimata. Nessuno ci potrà dire, ah guarda tu hai sbagliato perché io voglio la soluzione esatta, perché la soluzione esatta, a meno di accettare una complessità esponenziale, invece non la sappiamo calcolare. Eh? Eh, come dicevo, questi argomenti, tranne magari alcune volte la ricerca del ciclo Hamiltoniano, eh, difficilmente li troviamo poi alla fine dei al nostri esercizi, proprio perché... La soluzione esatta non la sappiamo calcolare, quindi addomestichiamo un po' gli esercizi in modo da poter essere in grado di trovare le soluzioni degli esercizi che ci costruiamo. Ma nei problemi reali in realtà questi saltano fuori molto spesso, come dicevamo. Va bene, questo chiude l'argomento sui grafici, con questo ultimo diciamo così, capitoletto un pochino teorico e da adesso in avanti, come già promesso, ci concentreremo sugli esercizi, prima sulle simulazioni e poi sui temi di esame passati. Arrivederci, grazie.